ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi voglio realizzare con voi un pendente da utilizzare per abbellire junk o album che a mio avviso è veramente eh, fine eh, come piace a me e sembra complicato e assolutamente non lo è e secondo me vi può tornare molto utile adesso vi farò vedere come realizzarlo allora, eh, io utilizzo del macramè da 3 mm, cosa che mi avete già visto utilizzare per un, per un altro lavoro che ho fatto. Eh, voi, se nel caso non avete un, lavoro, un, un filo di questo tipo, potete utilizzare in realtà quello che, quello che volete. L'unico accorgimento è che sia un filo spesso. Questo perché? Primo, perché adesso vedrete come realizzarlo, se è troppo sottile mh, non riuscite proprio a, man a manovrarlo. E secondo, perché più è spesso il filo e più si vede la lavorazione, quindi fosse anche uno spago da 3-4 mm va benissimo io utilizzerò questo macramè che tra l'altro mi piace molto lo trovate nella descrizione dei miei prodotti ma io pensavo adesso magari mi comprerò anche quello bianco così perché mi piace un sacco e poi mi piacciono un sacco le cose che vengono fuori infatti per quello ve le propongo spero che piacciono anche a voi fatemelo sapere allora come procedere teniamo un po' 15-16 centimetri. No, vabbè, vi faccio vedere questa dimensione qua, un palmo di mano, un po' di più, cioè niente di allora. Teniamo circa, non so, 16-17 centimetri di filo. Forse sono anche meno 15. Comunque è relativo. L'importante è che non ne teniate troppo poco, ancora poi eh, vi manca. Allora, facciamo guardate un cappiettino così, vado a passare sopra il filo di prima, tengo fermo con la mano, allora questo filo per adesso non ci serve il filo che avevamo tenuto quindi lo faccio che ficcare dietro in mezzo alle dita così eh, non ci dà fastidio allora quindi cosa ho fatto? allora sono passata sopra, tengo fermo, vado a creare un cerchio ora le dimensioni di questo cerchio eh, mh, saranno boh, un paio di due centimetri e mezzo forse però non vi preoccupate perché adesso che capite come si fa vedrete che in due minuti lo fate dieci volte e quindi poi vi regolate da soli su qual è la misura perfetta perché venga un lavoro ben fatto quindi io adesso tengo così spero che sia più o meno quella giusta vedete ho tenuto di riferimento più o meno le mie dita ora cosa faccio col filo passo dietro guardate semplicissimo il cappietto tengo di nuovo fermo e creo un cerchio più piccolo all'interno tengo fermo Passo di nuovo dietro, blocco e faccio un altro cerchio piccolo all'interno. Tengo fermo col dito e passo di nuovo dietro. Faccio un altro cerchio, guardate, più piccolo sempre all'interno. Tengo fermo con le dita, giro tutto intorno e ora, che sono in questa situazione, e il mio cerchio è diventato, vedete, piccolino, vado a, vabbè, non taglio adesso il filo, non importa, infilare all'interno del foro il mio filo, così, ok? Ora, il filo che c'eravamo dimenticati che è qua dietro, cosa facciamo? Facciamo passare anche questo all'interno del foro, così. Così li abbiamo tutti e due dalla parte posteriore. Guardate. Eh? Ok, ora ve lo, ve lo mostro L appiattito, così si vede bene il risultato. È semplicissimo, eh. Guardate che provatelo e poi mi raccomando ditemi se, se non è semplice come vi ho detto, perché sembra difficile ma non lo è assolutamente. Guardate che bello. Ora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fissare questi due fili. Allora, quasi quasi prenderei un filo più sottile per fare il lavoro che vi voglio far vedere. Anzi, faccio così, guardate, prendo un pezzo di filo, lo taglio, guardate, eh? e saranno, boh, è fin troppo grande, basta, basta molto meno. E vado a sfilarlo, perché il, um, il macrame ha proprio la particolarità che si, che si apre facilmente guardate mi vado a prendere mi vado a prendere proprio un filo voi potete volendo utilizzare un qualsiasi altro filo comunque un filo sottile perché basta sottile per fare quello che voglio ora guardate un'altra cosa che vi servirà per fare anche altre chiusure che è bellissima allora parte alta Tengo fermo qua con la mano col dito. Vado a creare, guardate, eh, anche qui un, un cappiettino. E ora vado a girare intorno ai due fili penzoloni e al mio cappiettino il filo per bloccare. Ora. È sempre più difficile per farvi vedere vedete che sto tirando eccoci qua, così si vede meglio ok? sto creando guardate così direi che può bastare guardate come si blocca per perfettamente senza bisogno di aghi, fili e nient'altro prendo questo mio filo, lo infilo dentro il cappio che avevo fatto e adesso tiro la parte in alto finché praticamente non si prende tutto il filo e si va a nascondere sotto il filo che abbiamo girato a questo punto noi possiamo tranquillamente con la forbice tagliare sia sopra che sotto siamo sicuri che questo nodo non si disfa più perché praticamente il nodo si trova sotto questo blocco quindi possiamo tranquillamente tagliare rasati qui non l'ho tagliato subito bene e nostro, i nostri due fili sono bloccati ora vi faccio vedere quello che ho pensato di fare io per per dare ancora un po' di consistenza e per fare in modo che, mh, che questo particolare non si, non, si, non si disfi perché con il macramè rimane un po' morbido magari se lo fate con uno spago più tenace rimane bloccato e non fa una piega ma io voglio fare una cosa adesso cosa faccio? lo giro al contrario guardate eh? l'ho girato al contrario lo sistemo così e adesso gli vado a mettere della colla gli vado a passare della colla aspettate che devo aprirla io sto usando della colla da, da, da decoupage quindi della colla in modo da praticamente tenere un po più fermi ne metto anche un po qua sotto tipo ok Allora, questa è un'operazione che potete anche non fare, però io la voglio fare perché voglio che rimanga più, più stabile. Tanto questa è la parte posteriore, pensavo per esempio, secondo me sono bellissimi, ok? Adesso aspetteremo che asciuga, comunque l'effetto si vede è già questo. Praticamente da appendere, immaginate sulla, sulle copertine dei junk quando si fanno i pendagli da mettere dietro sul, sul laterale della copertina. Ditemi un po' se non è carino. Spero che anche questa idea vi sia piaciuta, lasciatemelo scritto nei commenti, mi raccomando provate, provate e fatemi sapere se è facile come vi ho detto. Qua chiaramente andiamo a tagliare i due fili alla stessa lunghezza il nostro pendaglio è pronto io lo trovo molto molto carino uscine ditemi voi cosa ne pensate detto questo un bacione grande grande grande e ci vediamo con il prossimo video ciao